Eccoci, siamo live, siamo live in questo spazio, in questo panel di Eonews eh, sulla transizione digitale, gli effetti digitali del coronavirus, la rivoluzione del lavoro. Io mi presento, sono Valeria Manieri, giornalista di Radio Radicale, conosco tra l'altro gli amici di Eonews eh, da, da molto tempo, ci siamo trovati più volte a collaborare, e essere ris rispettivamente intervistati tante volte, c'è un bel panel davvero quest'oggi eh, che caratterizzerà appunto questa discussione eh, per questo spazio. Do il benvenuto a Giulia Barbucci, Comitato Economico e Sociale Europeo, Vicepresidente, eh, appunto grazie per essere con noi. Non so se ci sente. Assolutamente sì, buongiorno a tutte e a tutti e grazie a eh, Giuseppe Iacono, esperto di competenze digitali e coordinatore attività eh, progetto Repubblica Digitale presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, grazie ancora buongiorno. per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'IIT, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie a Patrizia Toia, eh, membro del Parlamento Europeo, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia. Grazie ancora. Grazie a voi. E Possiamo iniziare con la nostra discussione. Io davvero introdurrò alcuni degli spunti che mi sembrano insomma, più ficcanti per questo spazio appunto, di discussione, perché probabilmente eh, i temi che caratterizzeranno questa discussione sono non solo la vita che ci ritroviamo a vivere mh, durante questa pandemia e che ci immaginiamo dopo questa pandemia, che probabilmente da un punto di vista del lavoro, ma anche della gestione dei nostri spazi di lavoro e il nostro tempo libero non sarà più quella che conoscevamo. Ce ne stiamo accorgendo, abbiamo dicevamo a diciamo al live streaming spento che eh, tutti noi durante questo questi mesi abbiamo imparato Uh, molte cose, abbiamo imparato a lavorare in modo diverso, sarà difficile probabilmente, come è stato difficile imparare a fare cose diverse a lavorare in modo diverso, sarà anche difficile probabilmente tornare a quello che conoscevamo prima abbiamo capito alcune delle nostre lacune, per esempio digitali, alcuni hanno, sono anche riusciti a colmarne qualcuno, sfruttando diciamo, il maggior tempo a casa i corsi online che ci che ci sono, e, insomma, le varie difficoltà. Però abbiamo anche scoperto le fragilità del nostro sistema, in Europa e in Italia, in particolare l'Italia sappiamo che ha grandissimi ritardi in, in termini di infrastrutture digitali, le hanno eh, molte imprese, anche perché il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per lo più da piccole e medie imprese che su questo hanno, da una parte, una grande capacità di reattività, alle crisi dall'altra un, chiamiamolo così, un digital divide ancora... Eh, ampio da, da colmare e nel frattempo a crisi arrivata sono arrivate però cedermente come sappiamo anche le risposte da parte della Commissione Europea, più celermente rispetto alla crisi di diversi anni fa, la cosiddetta crisi che partì dagli Stati Uniti arrivò anche in Europa dei subprime, perché sono arrivati abbastanza celermente eh, appunto, segnali per dei fondi europei senza precedenti. L'Italia avrà più di 200 miliardi da poter utilizzare tra prestiti <coughs> e appunto... Eh, diciamo fondi a disposizione per il cosiddetto Next Generation EU eh, o Recovery Fund che dir si voglia e molti di questi fondi come eh, designato dalla commissione di Ursula von der Leyen dovranno essere utilizzati per appunto riportare l'Italia sulla retta via sui temi green, sui temi digitali, sull'inclusione sociale oggi ci, ci, ci concentriamo prevalentemente sulla svolta digitale, chiederei proprio subito, eh, partendo da Giulia Barbucci, mh, a che punto siamo in questa fase della, di questa transizione, appunto in un anno particolarissimo in cui sono state designate all'inizio grandi sfide, anche ripetute dalla, nel recente discorso sullo Stato dell'Unione da Ursula von der Leyen per questa svolta green, per questa svolta digitale, ma appunto in un anno orribilis come quello del 2020 che è stato fustigato appunto dalla, dalla pandemia, quindi diciamo non sappiamo bene se dover, dover diciamo, proteggere quello che abbiamo oppure guardare con un po' più di speranza, un po' più di grinta al futuro. Eh, grazie Valeria. Eh, di nuovo buongiorno a tutti. Intanto vorrei dire che sono lieta, davvero lieta di partecipare oggi a questo panel per discu discutere con voi. Eh, del modo in cui la, la pandemia ha cambiato come diceva eh, Valeria il nostro modo di lavorare ma allo stesso tempo anche eh, accelerando la trasformazione digitale che era già eh, in corso ma ovviamente provocando dei cambiamenti eh, che sono comunque destinati a durare nel tempo vorrei brevemente eh, dire che io eh, sono del Comitato Economico e Sociale Europeo che rappresenta la società civile organizzata a livello dell'Unione e siamo davvero molto impegnati su questi temi. Ad esempio attualmente stiamo lavorando ad un parere sul tema del telelavoro e sulle sue ripercussioni dal punto di vista dell'orario di lavoro. Eh, purtroppo eh, sappiamo che eh, durante la pandemia molte imprese e molti eh, lavoratori si sono resi conto che eh, il telelavoro presenta sì una serie di, di vantaggi eh, e in alcuni casi è anche possibile mantenere o addirittura aumentare la produttività. La produttività, e infatti, secondo uno studio eh, del Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea, circa il 37 per eh, cento dei, dei lavoratori nell'Unione ha un lavoro che tecnicamente può essere svolto da casa, e altri studi sulle implicazioni del Covid sono stati condotti, ad esempio, da, da Eurofound o dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ma Tuttavia è necessario valutare attentamente sia i vantaggi che gli svantaggi perché i benefici non dovrebbero a mio modo di vedere eh, andare a discapito eh, degli interessi di chi lavora. Per esempio come il diritto a un lavoro sicuro, a condizioni di lavoro eque, il diritto ad esempio anche alla disconnessione no? e anche la protezione dei dati sul luogo del lavoro. I lavoratori dovrebbero eh, poter disporre di attrezzature necessarie e di una formazione adeguata ovviamente e come dicevamo anche prima molti di noi hanno dovuto eh, imparare rapidamente come lavorare in questa nuova modalità. Ora, L'orario di lavoro eh, durante questa fase ha dovuto essere ovviamente adattato per consentire anche di assolvere ad altri obblighi, penso ad esempio a quelli dell'assistenza all'infanzia o a delle persone non autosufficienti. E quindi da un certo punto di vista questa maggiore flessibilità può avere anche in qualche modo rappresentato un vantaggio, ma eh, però noi dobbiamo sapere che questa modalità nuova di lavoro eh, solleva anche alcuni interrogativi importanti in merito a salute e sicurezza sul lavoro, perché ad esempio le attrezzature che abbiamo a domicilio, no? possono comportare un'ergonomia un insufficiente, ciascuno di noi lav ha lavorato o lavora sul tavolo di casa. Allo stesso tempo può aumentare lo stress legato a conflitti tra vita professionale e vita eh, privata, perché ovviamente i confini non sono più molto chiari e molto netti da questo punto di vista. Poi c'è il problema di un sovraccarico tecnologico, il rischio concreto di isolamento sociale proprio legato alla fattispecie telelavoro, pertanto io credo che in futuro sarà fondamentale e necessario eh, definire dei quadri di eh, riferimento chiaro, eh, chiari in materia di orario e di condizioni di lavoro. Ora che noi stiamo, speriamo lentamente uscendo dal confinamento dobbiamo anche riflettere sulla misura in cui eh, la digitalizzazione sia auspicabile e adeguata e eh, sul modo in cui sia possibile Uh, in questo processo mantenere un'equità intra e intergener intergenerazionale in linea con gli obiettivi dello uh, sviluppo sostenibile. Una priorità uh, ben precisa consisterà uh, nell'affrontare il divario digitale sia tra paesi ovviamente ma anche all'interno di uno stesso paese perché ad esempio se pensiamo alla specificità dell'Italia ci rendiamo conto di come questo sia molto differenziato e ehm, è chiaro anche che se eh, da una parte eh, il telelavoro eh, può aiutare i lavoratori ad organizzare anche la loro vita privata per esempio Evi, evi, evitando gli spostamenti no? eh, tra casa e lavoro, però allo stesso tempo se que, tutto questo processo non viene gestito in maniera appropriata può rendere, come dicevo, meno netti i confini tra vita eh, privata e vita professionale eh, e, e appunto credo che sia importante anche ehm, evidenziare la necessità di un diritto alla disconnessione. Eh, tema di cui ci stiamo accorgendo tutti insomma molto opportunamente perché tutti noi lavoriamo credo 15 ore al giorno ormai esattamente quindi <ride> credo che da questo punto di vista eh, il dialogo sociale e la contrattazione collettiva siano degli strumenti utili per valutare se e in che misura eh, la salute dei eh, lavoratori e anche la vita la, la, la sua vita privata eh, possano richiedere un'ulteriore protezione quali siano le misure appropriate e ovviamente il telelavoro, come dicevamo, influisce anche sul modo in cui noi viviamo, eliminando gli spostamenti, modificando i nostri contatti sociali, anche la, la stessa capacità, necessità di spazi abitativi e, e spazi anche ovviamente per uffici e tutto questo ha, ovviamente può accelerare anche la transizione verde, se ci pensiamo, no? perché eh, può migliorare la mobilità e, e può rafforzare anche la, la coesione regionale e eh, locale. Allo stesso tempo io credo però che dobbiamo anche non dimenticarci de, che non tutti hanno la possibilità di fare un lavoro telelavoro. Certo. La pandemia ovviamente ci ha anche messo di fronte al fatto che ci sono grandi disuguaglianze nel mercato del lavoro, per esempio eh, le persone che sono eh, maggiormente occupate in eh, lavori meno retribuiti sono spesso quelle persone che sono costrette ad essere fisicamente presenti, pensiamo ad esempio ai casi del di coloro che lavorano nella sanità oppure quelli che lavorano nella grande distribuzione e quant'altro, i cosiddetti eroi della pandemia che già ci, dei quali ci siamo purtroppo già dimenticati. Quindi a questo punto io credo che bisognerebbe evitare in prospettiva di ehm, avere una ripresa a due velocità Ovviamente è necessario investire in competenze digitali adeguate, non è l'argomento di questo panel, eh, però è un elemento fondamentale, così come eh, investire nel miglioramento delle competenze anche nella riqualificazione. Quindi certo. le tecnologie digitali, e concludo, sono uno strumento e non un fine in sé, Dobbiamo ehm, garantire il controllo pubblico del quadro delle tecnologie digitali e dirigerlo eh, verso standard di elevata sostenibilità, assicurando eh, ovviamente salvaguardie democratiche. E tecnologiche e adottando anche misure mm. di eh, sostegno finanziario e formativo che non lasciano indietro nessuno quindi eh, come dicevo anche prima abbiamo se sempre più bisogno di ehm, dialogo sociale per attuare soluzioni sostenibili eh, in risposta alla crisi e anche eh, in risposta a questa trans transizione digitale. Vi ringrazio e mh, attendo con interesse il successivo dibattito. Grazie, grazie davvero. Un'unica domanda prima di... Diciamo proseguire, se posso, davvero pochi secondi. Secondo lei nascerà dopo questa fase un nuovo, una nuova giurisprudenza, un nuovo diritto del lavoro, aggiornato ovviamente alle nostre necessità, alle necessità che questa crisi pandemica ci ha, ci ha messo di fronte? Ma eh, Io per, certe, per certi versi mi auguro che eh, questa transizione digitale eh, che ha diciamo, tolto anche il velo su, per esempio, i lavoratori delle piattaforme, no? mm -hmm. eh, molti di questi è, è, è vengono considerati lavoratori autonomi, Ecco allora io credo che eh, su, da questo punto di vista e anche per quelli che lavorano eh, nello smart working o nel cosiddetto telelavoro io credo che eh, bisognerà eh, come dicevo eh, tenere in considerazione alcuni elementi per fare in modo che davvero non ci sia sfruttamento, davvero non ci sia la considerazione del fatto che il lavoratore può lavorare c'è il rischio secondo modo. lei che appunto l'eccesso di smart working in questo periodo ha portato che magari appunto poi continuerà eh, in altre mm. forme porti sempre a più disintermediazione e quindi sempre a più contratti in realtà più non credo. free non credo perché il telelavoro è già normato mm. eh, fra l'altro, noi anche a livello europeo nel 2002 c'è stato un accordo delle parti sociali europee, e questo accordo ad esempio in Italia è stato anche recepito in molti contratti. E quello che noi stiamo facendo anche adesso a livello europeo è quello di voler rivedere ovviamente quell'accordo, perché giustamente quello era del, nato nel 2002, adesso ci troviamo in una situazione completamente diversa anche rispetto alla e quindi va sicuramente aggiornato alla luce eh, delle novità di oggi, certo, questo certo. per quanto riguarda il telelavoro, invece per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme eh, eh, sappiamo che è in corso una trattativa anche a livello di Ministero del Lavoro per fare in modo che questi eh, lavoratori possano avere un contratto che li eh, garantisca eh, dal punto di vista eh, generale, insomma, sia per quanto riguarda la salute, la sicurezza, sia per quanto riguarda un equo eh, salario, un eco, insomma, che possano accedere a tutti i diritti previsti eh, per i lavoratori dipendenti che di fatto non sono lavoratori autonomi chiarissimo grazie davvero alla dottoressa Barbucci per essere stata con noi e eh, per averci come dire introdotto in questo dibattito tutti gli elementi appunto relativi a questo mercato del lavoro a questa fase anche insomma al diciamo, economico e sociale Europeo. Dare la parola ora a ehm, Giuseppe Iacono, esperto di competenze digitali e coordinatore di attività di progetto Repubblica Digitale presso il Dipartimento per la trasformazione digitale perché così ci addentriamo un po' eh, appunto sulle nuove competenze digitali ma anche su come l'Europa e l'Italia se la possono giocare eh, su temi importantissimi come l'intelligenza artificiale, appunto, colmare i gap delle competenze digitali, l'utilizzo dei big data, perché questo non è solo una questione che riguarda il mercato del lavoro e le nuove competenze, in realtà è anche sempre più una questione economica e geopolitica, perché l'Europa, diciamo, è un po' nel mezzo di due sistemi opposti su questo, diciamo, Stati Uniti e Cina in cui appunto ci sono le big tech, le, le big corporation tech eh, negli Stati Uniti che gestiscono miliardi di dati e poi ci sono altre realtà come appunto Pechino che gestisce questi dati, queste tecnologie per altre finalità c'è una terza via possibile per l'Europa e anche per l'Italia e ci sono le competenze giuste per offrire un'alternativa su tutti questi terreni così importanti che sembrano ormai il cuore di questa non solo quarta, quinta rivoluzione industriale Sì, grazie, domanda difficile diciamo eh, che il eh, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto Next Generation EU è sicuramente una grande occasione per l'Italia per riuscire a, ehm, ad avere un nuovo slancio basato su eh, riforme e strategie e l'Italia in questo periodo ha messo già in atto al, eh, eh, ha messo a terra alcune strategie che vanno nella direzione di eh, far sì che l'Italia non sia semplicemente consumatrice di tecnologie ma inizi ad avere un ruolo attivo anche perché molte competenze, molte eccellenze, molte ricchezze ci sono già però appunto deve essere eh, tutto realizzato in una logica di sistema e eh, mi riferisco alla strategia Italia 2025 eh, che è stata eh, presentata e eh, è stata avviata l'anno scorso a dicembre dell'anno scorso la ministra Pisano parlo anche della strategia per le competenze digitali che eh, è stata approvata a luglio del 2020 ed è per la prima volta una strategia nazionale complessiva quindi dall'istruzione dal ciclo dell'istruzione eh, fino alla competenza digitale dei cittadini passando per università e ricerche e quindi facendo in modo che il tema del digitale della tecnologia non sia più un tema di nicchia, ma sia effettivamente un tema portante sia nelle competenze di tutti noi, ma anche e soprattutto un tema su cui costruire dei percorsi di formazione, di sviluppo di competenze e poi anche di realizzazione, anche eh, aziendale imprenditoriale. Per far questo, ovviamente. Il, la, la, la parte che deve avere l'Italia a livello nazionale è quella di costruire bene le fondamenta eh, che, che in questo momento non ci sono e quindi fare in modo che anche le realtà universitarie di ricerca che, che abbiamo e che sono anche in gran parte di, di eccellenza su questo possano raccordarsi e eh, arrivare appunto a fornire delle... Eh, soluzioni eh, in, interessanti anche dal punto di vista della, della gestione della, dei dati e, e tecnologici dall'altra parte c'è un tentativo anche eh, di fare in modo che tutto questo sia portato a livello europeo ovviamente quando parliamo di queste strategie parliamo di strategie che si incastrano a livello europeo eh, così come a livello europeo nasce il eh, il progetto di, di Gaia X proprio per avere un cloud europeo e quindi per fare in modo che ci sia una capacità di governo europeo sul cloud dove eh, sappiamo si, si giocherà il, eh, e si gioca il, la possibilità effettiva di avere una sovranità eh, sulle applicazioni tecnologiche dall'altro lato, anche la strategia dei dati piuttosto che la strategia per le competenze digitali si inquadra in un lavoro che sta, fac che sta facendo, sta guidando la Commissione europea, ma che si eh, inquadra già in eh, rapporti e raccordi con, con, altre, eh, con le altre nazioni europee. Quindi, la risposta è sì, c'è l'altra via ed è una via che eh, si sta costruendo anche, diciamo così, con un'accelerazione, soprattutto con, eh, quest, eh, anche da parte di questa commissione, eh, che appunto ha visto come tema principale quello di eh, riuscire ad, ad avere una sovranità tecnologica nel senso appunto di competenze eccellenze e mettendo insieme appunto in maniera organica tutto questo eh, a livello europeo e quindi non soltanto parlen, partan, partendo eh, dal livello eh, e, e guardando e, e misurandosi sul livello nazionale quindi raccordando quello che succede a livello nazionale però dal punto di vista dell'italia è fondamentale che eh, ciò che, eh, che facciamo si raccordi su strategie e su riforme che sono state eh, definite su, sulle quali possiamo costruire, ripeto eh, per l'area delle competenze digitali abbiamo certo. eh, presentato ieri un, in un evento con la Commissione Europea in, abbiamo pro, prodotto un'anticipazione del piano di attuazione della strategia nazionale e andiamo proprio in quella direzione lì, eh, il tema dell'AI piuttosto che, che della cultura dei dati, ma in generale anche del, dello sviluppo del settore ICT, si costruiscono soltanto in una logica integrata eh, di tutti gli attori interni, privati e, e pubblici. E secondo lei, le faccio questa domanda in conclusione, l'Europa può farcela, i paesi membri dell'Unione Europea ce la faranno a, diciamo... Eh, mettersi insieme per questo cloud europeo perché sarebbe davvero indispensabile appunto nella competizione globale economica, nella conservazione e nell l'utilizzo dei dati cioè è un terreno troppo importante probabilmente per lasciar fare agli altri o per fare da soli e non far fare all'Europa sì, diciamo anche questo è un governo appunto <ride> dell'Europa visto che appunto sì, questo sì. è il titolo anche di questa serie di incontri sì, io, mi sembra di sì, mi sembra che la partenza sia quella, sia quella giusta, sia quella di concordare una, una strategia, dei principi eh, che appunto eh, in qualche modo sono anche basati sulla cultura europea e dall'altra parte mettere insieme le esperienze, le nazioni che su questo stanno lavorando. L'Italia partecipa ed è una delle iniziative eh, sicuramente tra le, tra le principali che Stanno, si stanno realizzando sul fronte del digitale grazie davvero al dottor Iacono per essere eh, qui con noi e passo la parola adesso a un altro esperto di questioni Tech davvero molto esperto si, si tratta di Giorgio Metta che è direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova tra l'altro è anche uno diciamo, dei cosiddetti eh, papà eh, del robot iCube eh, di cui un po' di tempo fa si è sentito eh, parlare e parliamo appunto di intelligenza artificiale, di robotizzazione si parlava qualche tempo fa appunto di eh, trasformazione e rivoluzione 4.0 siamo già forse ancora più in là torniamo ancora sul tema del cloud europeo perché penso che sia un tema molto importante e diciamo che se dobbiamo provare a governare l'Europa e a far sì che l'Europa dica la propria su scala globale questo è un tema forse imprescindibile lei che ne pensa? Sì, certamente, intanto buongiorno a tutti ancora una volta eh, certamente la questione, se vogliamo chiamarla così, delle infrastrutture è fondamentale fondamentale perché eh, poi la ricerca e lo sviluppo e poi in ultima analisi l'innovazione la portiamo avanti solo se abbiamo l'infrastruttura adeguata quindi i talenti li abbiamo, eh, io devo dire che sia come paese sia come Europa eh, abbiamo un programma di ricerca fantastico Uh, abbiamo, siamo riusciti a portare proprio in questo momento tanto talento in Europa, uh, i programmi riescono ad attirare ricercatori ormai da tutto il mondo perché, um, un po' per quello che è successo a livello politico negli Stati Uniti, ma anche in Cina, effettivamente il tessuto della ricerca europea è attrattivo. Uh, se, e, e questa potrebbe essere un'occasione per un un ulteriore investimento, chiaramente eh, i talenti li portiamo. Poi bisogna traslarli sulle aziende, però è chiaro se dalla parte più di produzione dell'innovazione, che è quella della ricerca, facciamo bene, eh, questa poi si, eh, come dire, si ripercuote anche sul tessuto produttivo. Quindi eh, da questo punto di vista direi che... Eh, se abbiamo i talenti poi bisogna dargli l'infrastruttura su sulla quale lavorare, quindi uh, cloud ma non solo, uh, ci sono dei programmi per realizzare uh, quello che forse a noi manca un po', quindi noi non abbiamo le big, uh, le big tech che uh, investono in uh, digitale, intelligenza artificiale, uh, con programmi coesi così grandi, l'Europa ci sta provando, ci sono dei programmi molto interessanti, devo dire, che eh, proprio per realizzare la piattaforma sulla, sulla quale puoi sviluppare le applicazioni. Eh, qui poi magari entriamo un po' sul tecnico, sto un attimo alla larga dagli aspetti tecnici, però... Però qualcosa se che, vuole può accennare. Devo dire che queste ci cose stanno succedendo. Eh, credo che ci sia un'ottima opportunità per, diciamo, su due livelli. Uno che... Abbiamo fatto, tutto sommato, un bel lavoro di Industria 4.0, non completo, quello che mancherebbe adesso, dopo aver forse rinnovato un po' la strumentazione, sarebbe, il, se vogliamo, lo strato che consente poi la realizzazione delle applicazioni, quindi avere un po' quello che, ha fatto, che hanno fatto le big tech eh, americane. Eh, questa è una possibilità concreta, ci sono i programmi, che si stanno lanciando proprio in questa direzione e credo che sarà necessaria un po' anche per venire incontro proprio al tessuto industriale europeo che è fatto... Insomma, non abbiamo i, i grossi come ci sono negli Stati Uniti o anche in Cina um, e quindi è necessario che da qualche parte però si costruisca questa piattaforma comune. Quindi questo credo che sia uno degli aspetti forse più interessanti. Um, ripeto, i programmi di ricerca, io devo dire che uh, Horizon 2020 ma adesso anche Horizon Europe sono invidiati dai nostri colleghi uh, in giro per il mondo. Io quando mi confronto con altri ricercatori tutti eh, insomma, dicono che sono dei programmi assolutamente di, di, diciamo, interessanti come ehm, dimensione del finanziamento e anche come capacità poi del ricercatore di accedere al finanziamento. Per cui um, credo che uh, l'autoricerca come primo aspetto, che poi è quella che genera l'innovazione eh, e poi la possibilità di rifletterla su piattaforme comuni e quindi in ultima analisi dare accesso alle aziende, al tessuto produttivo, a questa ricerca, siano gli elementi che mh, diciamo sappiamo che ci sono i programmi per farli, adesso si tratta di farli veramente, dobbiamo metterci lì e eh, riuscire a, come si dice in gergo, a scaricarle a terra quindi a arrivare effettivamente alle aziende questo credo che diventi poi un'opportunità enorme per le aziende perché uno, il Covid tutto sommato ci fa vedere che c'è un nuovo modo di fare le cose e come sempre nel cambiamento se noi sfruttiamo, prendiamo l'occasione al volo potrebbe, potremmo uscirne vincitori, potremo uscire con delle novità con delle invenzioni eh, nuove anche nel modello, nel modello di business proprio delle aziende. Certo. Quindi questo digitale ci può cambiare il modo in cui facciamo certe cose. Da poco tempo fa mi è capitato, vi racconto così una piccola storia, di interagire con un realizzatore di sistemi automatici, quindi un'azienda italiana che non so neanche esistere, ma che fa delle cose incredibili e eh, loro in fa di fatto sono in grado di riorganizzare la ehm, catena della distribuzione con un'automazione spintissima ecco, questa è un'occasione che in questo momento pensiamo alla distribuzione, non so, di generi alimentari, ma in generale a tutta la grande distribuzione, potrebbe essere un'occasione per rivedere veramente il modello forse non abbiamo più bisogno di andare ehm, fisicamente da qualche parte per acquistare qualcosa lo sappiamo già perché eh, sta succedendo, però esiste proprio una possibilità di sviluppare le tecnologie, di portare queste tecnologie per farlo in maniera completamente disfrattiva. Certo, un esempio certo. di un settore dove la riorganizzazione completa del business potrebbe oggettivamente portare a una competitività incredibile. Ripeto, per il nostro paese, ma in generale per l'Europa. Volevo farle una domanda anche perché visto che siamo in live streaming ovviamente ci arrivano delle domande ed è un piacere accogliere quelle del liceo Giulio Cesare eh, di Roma, tra l'altro liceo molto conosciuto e molto amato uh, da, da Radio Radicale, tra l'altro il liceo di Marco Pannella. Allora, eh, volevo farle questa domanda perché i ragazzi e le ragazze del liceo Giulio Cesare chiedono l'arrivo inaspettato del coronavirus a proposito di robe disruptive, il coronavirus non c'è dubbio che lo sia stato, ha prodotto una digitalizzazione del lavoro mai vista prima che ha permesso di portare avanti il proprio lavoro anche in una situazione critica come questa, è lecito pensare che questa rivoluzione del lavoro sia arrivata solo grazie a tale situazione e che in una situazione ordinaria non vi sarebbe stata? Oppure il fausto destino dello smart working è già segnato? Ecco, questa è una domanda. E poi ce n'è un'altra, ma la passerò ovviamente a, alla persona che parlerà dopo di lei. Um, beh, allora, credo che ci fosse già una... Diciamo, almeno per quello che è la mia esperienza dal lato ricerca, c'era già una un'idea di smart working che stava nascendo eh, diciamo eh, c'era ancora una parte in presenza importante eh, che credo che un po' sia necessaria, bisogna solo pensare non semplicemente di adesso reagire a, a quello che è stata la pandemia e quindi eh, ci siamo messi tutti in smart working senza controllo di fatto ma fare un po' una pianificazione esistono dei momenti che devo dire che ehm, ancora si fanno bene in presenza. Quindi c'è tutto una, un livello di comunicazione e di interazione che credo che in momenti ben definiti sia comunque necessario. Um, e va da sé che poi se uno ha necessità di un laboratorio o di un'infrastruttura particolare non se la può portare a casa e quindi è, è necessario comunque avere il luogo dove poi le infrastrutture costose certo. vengono centralizzate. Um, è vero però che se noi ci organizziamo possiamo dividere forse il lavoro in due parti, da una parte quella più legata alla necessità di essere in presenza, dall'altra parte quella di smart working, dove però c'è sicuramente necessità di un'organizzazione, non possiamo essere solo reattivi al fatto che c'è stata la pandemia e quindi abbiamo reagito come abbiamo potuto, c'è una fase forse di ripensamento proprio del modello di lavoro che dobbiamo considerare, certo. eh, quello che sia stato argomento anche degli interventi precedenti quindi uh, uh, e forse non sono neanche il più esperto a rispondere in e infatti questo infatti poi ripasserò la palla, però diciamo è anche interessante dal suo osservatorio capire come ha visto questa accelerazione diciamo mh, se posso fare una battuta Sì, in ricerca si dice spesso l'idea che nasce dalla macchinetta del caffè questo secondo me è paradigmatico quindi che non vuol dire che nasca veramente dalla macchinetta al caffè, ma è, è sintomatico di un'interazione, di un momento di, di confronto che non si può programmare. Eh, posso programmare tutti i meeting che voglio in, in, a distanza, ma è necessario considerare anche quegli elementi di interazione dove eh, si fa proprio il cosiddetto brainstorming, per portare nuove idee, ecco. Diciamo questo... che noi italiani su questo siamo particolarmente azzeccati, nel senso che siamo molto spesso molto creativi, molto con grande inventiva, con grande capacità di innovazione, però poi siamo portati al cambiamento solo se tirati per i capelli, francamente. E questo è un po', credo, in generale è, la, è, la, è una questione probabilmente psicologica, noi viviamo nella nostra comfort zone, quindi siamo in questo ambiente al quale ci siamo adattati, il cambiamento sempre richiede un effort importante a volte e credo che nel, nella questione del lavoro dovremmo un po' essere flessibili e chiaramente c'è bisogno poi anche di un supporto perché in, su alcuni temi bisogna oggettivamente anche essere in grado di fare formazioni. Certo. Grazie davvero Giorgio Metta, poi vedremo se ci saranno altre domande. Intanto, prima di dare la parola a Patrizia Toia, do uh, il benvenuto, ci ha raggiunto, a Santina Bertulessi, vice cap capo di gabinetto del Commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicola uh, Schmidt. Intanto, grazie per essere con noi. E diciamo in coda arriverò a lei, tra l'altro, con un po' di queste domande, perché mi sembra che il tema... Eh, occupazionale, e diritti sociali, nuovi diritti del lavoro si è molto sentito anche da chi ci segue e anche dai ragazzi appunto e le ragazze del liceo Giulio Cesare di Roma. E invece Patrizia Toia, eh, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo. I temi toccati sono tanti, però diciamo se guardiamo tutto questo, tutte queste trasformazioni e le portiamo sul terreno del, dell'innovazione e dell'economia e del, dei processi industriali di un ripensamento delle si diceva poco tempo fa anche delle catene globali del lavoro che, eh, e della produzione che questa pandemia ha messo seriamente in discussione già dalle questioni sanitarie ma non solo Insomma, questa pandemia che cosa ci lascia in eredità? C'è qualcosa di buono uh, di cui far tesoro? E come vede le prospettive europee eh, in questo senso? Possiamo governare anche questo processo? Non la sentiamo forse il microfono deve riattivarlo, non, lo, non la sentiamo, forse c'è qualche problema, chiedo alla regia una piccola mano su questo perché credo che la vicepresidente Toia abbia qualche difficoltà col microfono, ci sente? Aspetto ancora qualche secondo. Provi a parlare adesso. Ho attivato il microfono? Perché prima la sentivamo, il bello della diretta anche nel, nello streaming. E se no, eh, mentre risolviamo i problemi di microfono con la... appunto la vicepresidente eh, Toia, io passerei a questo punto la parola proprio a eh, Santina Bertulessi, vice, Capio, vice capo di gabinetto del commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmidt, perché in effetti sono arrivate molte domande su questo fronte, e, mh, il lavoro e i diritti di oggi e di domani sono... Diciamo una preoccupazione molto sentita da tutti. L'ultima domanda che è arrivata proprio su questo, penso che ci aiuti a introdurre un po' anche il suo intervento, sempre dei ragazzi eh, di, del liceo Giulio Cesare di Roma. Lo smart working è sicuramente una tipologia di lavoro usurante. Come si stanno organizzando le istituzioni per tutelare i diritti dei lavoratori in smart working? Ci sono nuove normative? precisamente, non so se sia una ragazza o un ragazzo, Francesc Francescangeli, del liceo Giulio Cesare, che salutiamo, tanto grazie per questa attiva partecipazione. Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti. Eh, mi scuso per avermi eh, connessa in ritardo, giustamente perché stavamo eh, discutendo al Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali europei e guarda caso il tema del policy debate era il platform work quindi ho qualche, qualche indicazione anche da dare riguardo a questo collegandoci direttamente anche alla domanda messa, messa nella chat dai ragazzi dai ragazzi che, che stanno facendo riferimento a delle questioni che sono sensibili ora senza dover fare un'apertura generale, generale generica, è chiaro però che va detto che l'impatto eh, che la digitalizzazione ha sulle nostre economie sulle, e sulla nostra società sta toccando il mondo del lavoro in modo eh, decisamente eh, massiccio e con delle conseguenze eh, che sono strutturali e di lungo periodo. L'impatto eh, eh, sul mondo del lavoro della digitalizzazione della, della, eh, Intelligenza artificiale erano, eh, era, erano già presenti prima, prima della crisi, prima che il Covid arrivasse, ma è evidente a tutti che eh, la, le condizioni in cui questa crisi sanitaria ha messo l'economia e il funzionamento delle imprese e, e dei mercati ha fatto sì che il lavoro, eh, che per il telelavoro il lavoro, lo smart working. Ehm, abbia preso piede in modo eh, massiccio eh, attraverso tutta l'Europa, attraverso settori, ma con delle differenze fondamentali. Ora, allora, ehm, Le differenze fondamentali sono che se Eurofund e i dati di Eurofund ci dicono che, per esempio, nel 2019 il 5% dei lavoratori europei lavorava eh, con telelavoro, nell'aprile del 2020 si è arrivati al 37%, è interessante guardare anche sui dati recenti di Eurostat come questo 30% europeo si distribuisca nei paesi e nei europei in base al modello economico e ai settori ehm, eh, di, di, di rilevanza dell'economia dei diversi paesi. Quando noi guardiamo a, alla situazione attuale e ai settori dove l'occupazione ehm, è già prevalentemente impattata dal teleworking, vediamo che tutti i paesi nordici, vediamo per esempio la Francia, la Germania e persino alcuni paesi dell'est, avere già una situazione di vantaggio rispetto all'Italia. E questo è lo stato dell'arte rispetto ai settori dove il livello di eh, telelavoro è, è attualmente eh, presente. Se guardiamo le proiezioni rispetto ai settori dove con un ulteriore passo in avanti, anche infrastrutturale, ehm, è possibile eh, allargare la, la forchetta del, dei settori eh, di ponte lavoro, vediamo che si aprono spazi interessanti per tutte le regioni in Italia, in particolare il centro di Nord Italia. Ma quando guardiamo la cartina quella rossa, se che ci indica i settori che restano vulnerabili o difficili per l'apertura, di modalità di lavoro remote, vediamo l'Italia eh, con dei colori dividamente rossi, in particolare il sud Italia. Questo ci deve far riflettere rispetto a come la digitalizzazione del lavoro deve essere legato allo sviluppo dei, dei settori economici, degli ecosistemi industriali, eh, perché eh, l'investimento eh, in ricerca e infrastrutture deve andare a pari passo con gli ehm, investimenti strategici nei settori economici e, e adesso ci arriviamo alla regolamentazione rispetto ai diritti sociali e al mercato del lavoro. Ora, è chiaro che, eh, fatte questa osservazione rispetto ai vantaggi competitivi che possiamo o no avere o che potremmo non avere a livello italiano, è importante fare, avere uno sguardo più generale sull'Europa perché è chiaro eh, che anche se i lavoratori che lavorano nelle piattaforme, esclusivamente nelle piattaforme, raggiunge una percentuale che non è al di là del 10% per ora in Europa, che però si eh, ampia nel caso in cui eh, si considerano situazioni di occupazione miste, dove vi sono lavoratori che lavorano su piattaforme, parzialmente, parzialmente in altre forme di lavoro, vediamo che eh, il platform work, in modo, in modo più generale, sta ponendo dei problemi seri rispetto ai diritti sociali di eh, condizioni di lavoro, di, eh, di eh, copertura ehm, di protezione sociale, di conseguenze quindi a fini pensionistici, di eh, problemi di eh, salute e sicurezza sul luogo del lavoro che non è più tale eh, perché è smaterializzato e quindi no. siamo eh, confrontati ad una situazione dove alcuni stati membri stanno in modo isolato e reagendo, è il caso anche dell'Italia parzialmente con alcune normative. Ma um, siamo di fronte a una situazione che richiede un approccio uniforme anche per essere coerenti rispetto all'approccio che si prenderà rispetto alle piattaforme nel mercato interno europeo. Cosa vuole fare la Commissione? La Commissione ha messo nel proprio programma che il 28, la proposta di un'unità legislativa sul lavoro delle piattaforme. Ora, um, quando si parla di proposte legislative di questo genere, Diciamo, discutendo... <suk> con i del lavoro, dobbiamo fare una consultazione delle parti sociali, quindi all'inizio del, del 2021 partiremo con una consultazione dei partner sociali, a gennaio già, e secondo il trattato i partner sociali devono essere consultati a due riprese, e a seguito di questa consultazione, se le parti sociali, no. ci sono stati, porco, la europea direttivi. Questa proposta di testi non intende creare ostacoli allo sviluppo economico delle piattaforme, ma intende creare una situazione eh, di armonizzazione minima di diritti dei lavoratori in base a, a, um, al loro diritto di rappresentanza a <t 'com susurra> Chiare eh, eh, protezioni eh, con i contratti di lavoro, di chiare eh, protezioni per la sicurezza e, per, eh, e, e copertura della protezione sociale. Questo è il nostro obiettivo e penso che sia già una risposta chiara, data eh, a questo problema che è fortemente sentito, perché eh, stiamo creando eh, una generazione di lavoratori eh, senza diritti e non intendiamo farlo creando una terza categoria alternativa al lavoro dipendente o al lavoro autonomo, eh, perché molti dei lavoratori nel sistema delle piattaforme sono fittizie eh, situazioni di lavoro, di lavoro autonomo. Intendiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per eh, estendere eh, in modo universale, per esempio, l'accesso alla protezione sociale e per estendere con la concezione di una definizione più ampia possibile di lavoratori i diritti sociali acquisiti a questi lavoratori anche agganciandoci all'altro aspetto eh, riguardo la, la, la sicurezza e riguardo eh, il, la difficoltà di mettere dei limiti al lavoro eh, allo smart working al teleworking tra vita privata e vita professionale l'impatto in termini anche di salute quello che viene chiamato il tecno stress e il fatto che l'orario di lavoro si sia esteso senza, senza, um, senza limiti, pur tenendo conto, come diceva anche prima uh, Giorgio, della necessità della flessibilità e credo che i mercati del lavoro abbiano dimostrato recentemente di essere assolutamente flessibili, si parla sempre più e in questo caso va data um, riconoscenza al Parlamento europeo di essere più avanti di noi alla Commissione, un dibattito in corso sul diritto alla deconnessione. Anzi, proprio l'altro ieri la Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento Europeo ha votato un rapporto di iniziativa legislativa sul diritto alla deconnessione. Noi lo prenderemo in considerazione molto seriamente alla Commissione, perché riteniamo che anche questo è un tema molto importante, anche perché sta avendo un impatto eh, chiaro sui eh, diritti eh, dei lavoratori, sulle Certo. Gli orari di e sulla remunerazione adeguata con l'estensione degli orari di lavoro. È un tema molto delicato e anche su questo ovviamente consulteremo le, le parti sociali. Le tratta, volevo fare una domanda poi in conclusione se posso eh, però prego finisca pure. Dicevo quindi si tratta eh, di eh, agire su più fronti, quelle delle infrastrutture quelle del mercato, quelle dell'industria ma eh, non aspettare che le conseguenze sul mercato del lavoro non siano, siano troppo devastanti eh, e lo vogliamo dimostrare anche nella reazione che abbiamo avuto rispetto alla crisi e le questioni sociali nella, re nella reazione della crisi vogliamo essere pronti anche per difendere e preparare il mercato del lavoro con i eh, diritti ma anche con molta formazione perché con la stessa gente con tutti i provvedimenti anche presi per i giovani eh, le prenderemo anche per i bambini e nel nostro piano per l'attuazione del pilastro dei diritti sociali punteremo molto ovviamente anche sulla formazione. Dicevo, quindi è importante avere un approccio bilanciato che possa tener conto di tutti questi aspetti, inclusi quelli del mercato interno, dicevo, dell'industria della ricerca e il resto. Prego. Ecco, a proposito di bilanciamento, occupazione, e diritti sociali, inclusione, e anche recovery fund. C'è una battaglia in Europa che devo dire in Italia sta trovando un buon seguito lanciata dall'Europarlamentare verde Alexandra Ghese, che si chiama Alfovit, eh, che eh, racconta di un recovery fund che, proprio perché punta molto eh, industria e lavoro su settori green e digitale, rischia non opportunamente bilanciato con valutazioni delle misure proposte dai paesi ex-ante, di generare degli squilibri ancora di più a livello di genere, perché sappiamo che le donne sono ancora poco pe presenti per, diciamo, distorsioni del mercato, cultura, eh, potremmo metterci anche patriarcato, eccetera, eccetera, senza voler fare discorsi troppo femministi, però eh, sono poco presenti in settori che invece verranno fortemente eh, diciamo, finanziati e supportati proprio dalla Commissione. Come facciamo a non, in questa transizione, in questo tentativo di rilancio, in questa Next Generation EU, visto che dobbiamo cercare, anche grazie a questo ciclo di webinar, di immaginare come governare un'Europa, governare un'Europa che però sia all'altezza della sfida ai membri che siano all'altezza di una sfida che non lasci indietro nessuno, che includa sempre più persone nel mercato del lavoro, perché le donne sembrano essere una leva fondamentale nel lavoro e anche per la ripresa, sotto tanti punti di vista. È una domanda molto importante anche perché collegandoci anche strettamente alla digitalizzazione del mondo del lavoro, è chiaro, e gli studi lo dimostrano già, che vi è un rischio eh, serio eh, di penalizzazione eh, e di aumento della disuguaglianza di del genere penalizzazione delle donne poiché sono eh, i soggetti più deboli nella capacità di, di separare quelle che sono occupate nella capacità di separare eh, la vita privata e la, dalla vita professionale a, sulle donne incombe eh, il lavoro di cura e il lavoro familiare e eh, Chiaramente eh, questa è una questione a cui stiamo la, guardando eh, molto attentamente perché eh, si deve accompagnare alle politiche che chiediamo eh, da sempre, ossia per esempio la valutazione del lavoro di cura e il fatto che eh, le responsabilità anche familiari siano eh, adeguatamente ripartite tra eh, gli uomini e le donne, la concreta eh, applicazione anche della direttiva eh, sui diritti di maternità, paternità e parentali è anche eh, importante in questo riguardo. Nell'aspetto invece più generale di come eh, l'occupazione femminile possa essere favorita, di come... Eh, è un problema qualitativo e quantitativo in Europa, ma in Italia in particolare, devo in dire. In particolare e diciamo che anche rispetto alle sfide, non soltanto in termini di giustizia, di partecipazione e di democrazia, effettiva, ma anche in termini di efficienza economica e per sostenibilità persino dei sistemi pensionistici, se le donne non entrano nel mercato del lavoro eh, paghiamo una penalità in termini di, di, di GDP, di resilienza del sistema economico e sociale troppo alto, quindi vi è una necessità di giustizia e anche economica. Ora, quello che ci viene messo a disposizione ulteriormente, l'occasione che abbiamo, che dobbiamo sfruttare, è che eh, eh, non guardiamo soltanto ai fondi, ma guardiamo alle possibilità, che poi sono anche richieste, di investimenti e riforme che devono andare con eh, la RRF, con la Facility per la Recovery and Resilience. E nell'ambito delle riforme, nell'ambito anche di tutte le raccomandazioni che da lungo l'Unione Europea anche nell'ambito del semestre sta dando ai paesi europei vi sono i margini per uh, mettere in campo delle politiche specifiche di sostegno uh, all'occupazione all, all femminile perché ent si entra nel mercato del lavoro e vi ci si, e, e, e vi si eh, possa restare eh, innanzitutto la formazione e eh, eh, per esempio lavoreremo molto no, eh, anche alla fine di quest'anno arriveremo anche con con l'idea di eh, quello che chiamiamo individual learning account quindi che eh, si faccia eh, una formazione specifica sull'individuo sottolineo che tra le diverse eh, priorità eh, indicate anche in, in tutti i documenti di guidance sull'applicazione di questo strumento abbiamo una finestra importante una flagship initiative molto importante sulla formazione e l'entrata nel mercato del lavoro per i giovani quindi in particolare per le donne e eh, le misure che abbiamo anche preso recentemente, l'anno scorso, sulla nuova Youth Guarantee hanno tutta una dimensione di genere molto importante. Quindi, nel creare le opportunità di accesso al mercato del lavoro, eh, via, gli, via gli stage, l'apprendistato e poi l'offerta di, di, eh, di un posto di lavoro, vi è tutta una dimensione di genere con raccomandazioni che dovrebbero essere eh, prese proprio in questo momento in cui si chiede di presentare anche delle e chiaramente ehm, si, si, si tratta di poter bilanciare bene eh, la definizione di, di, di nuove politiche con i finanziamenti. E non, non ci chiedono soltanto di, di investire in infrastrutture per il digitale, ci chiedono anche di investire nella formazione, certo. ci chiedono anche di investire in politiche del lavoro attive, ci chiedono anche di trovare un modo in cui i. i, i, i, i i servizi di, di collocamento pubblico e magari privato laddove siano eh, costruiti e finalizzati a favorire le transizioni nei settori. E sarà possibile e poi, immaginare, non dico un welfare eu europeo, ma sulle politiche attive qualcosa, una cabina di regia che come dire, mh, funzioni sì. e che non lasci diciamo, margine ai paesi di fare un po' come gli pare, perché sappiamo che le politiche attive del lavoro in Europa sono molto... Diciamo, di forme tra paese e paese. Nella possibilità eh, delle, delle competenze, perché, eh, per, certo. so, ma, per esempio, molt, molte cose ancora purtroppo non sono sufficientemente conosciute. Per quanto riguarda le politiche attive del, del, del lavoro, eh, ehm, Abbiamo eh, ormai, come dicevo da anni, eh, attraverso le raccomandazioni paese per paese, indicazioni specifiche agli Stati Uniti su come migliorare la situazione. L'Italia ha, ha, ha, cito soltanto due anni, ma da 3 anni, raccomandazioni specifiche su come garantire l'accesso al mercato del lavoro, non solo per l'Italia ma anche per l'Italia, così come abbiamo delle loro raccomandazioni specifiche su come eh, creare delle pratiche attive. Eh, del lavoro anche nel Ci sono, e l'abbiamo chiuso, e questo anche negoziato recentemente, delle linee su come i servizi di collocamento pubblico possono lavorare insieme, lavorare insieme all'estarezione che hanno formazione. Eh, si tratta però di eh, poter attuare questi tipi eh, di politiche e noi abbiamo da deprimere perché bisogna passare da un approccio passivo ad un approccio attivo. Eh, La collocazione non è scriversi su una lista aspettare che succeda qualcosa, deve esserci una rete tra ehm, imprese i ehm, centri di formazione e centri pubblici per l'occupazione che vada insieme. Il nostro commissario con il commissario Breton al mercato interno ha lanciato fattori industriali e ecosistemi, quello che abbiamo chiamato il Pact for Skills, cioè questi fatti per lo sviluppo di competenze. Ed è in quell'ambito lì, dove noi vediamo delle aperture di posti di lavoro che, che si creano, che dobbiamo essere pronti a fare collocazione perché spesso già creiamo poco lavoro e non sappiamo quanto... Certo. ...diciamo di forze, ma noi non siamo, siamo, siamo, siamo pronti, siamo pronti su una forza lavoro che è Formata e' pronta a essere riallocata, il mercato non fa questa riallocazione in modo automatico e quindi bisogna prepararsi a questo. Per noi è un cambiamento strutturale e anche culturale, però o lo facciamo ora, che abbiamo non solo risorse, ma ci abbiamo richieste di fare delle riforme o se perdiamo questo passaggio... Eh perdiamo un'occasione che non credo si ripreserà. E eh certo, bisogna approfittarne. Davvero grazie a Santina Bertulessi, eh, che ricordo appunto vice eh, capo di gabinetto del commissario europeo per l'attivazione dei diritti sociali Nicola Schmidt, che sicuramente insomma è un... Eh, un settore, un gabinetto particolarmente importante nella Commissione europea in questo momento. Abbiamo qualche problema, credo, di, di linea di ascolto. Spero che non sia troppo fastidioso per chi ci segue. Andiamo all'ultimo intervento. Abbiamo recuperato il collegamento con Patrizia Toia, appunto, vicepresidente della commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo. Davvero ben trovata, e torno a lei, diciamo, la parola come si suol dire, alla politica. Eh, perché eh, tutto questo quadro lavoro, innovazione, eh, cambiamenti portati dal coronavirus, transizione green, transizione digitale va inquadrato appunto in un'ottica di sistema e soprattutto in un'ottica che riguarda molto da vicino le trasformazioni che poi dovranno essere interpretate dal mondo delle imprese, dell'industria, della ricerca e anche c'è cioè, il settore dell'energia che è molto importante di cui lei tra l'altro si occupa, eh, si sente? Speriamo di sentirla questa volta Sì, sì io tra l'altro vi ho sempre sentito benissimo, non riuscivo a farvi sentire ma vi sentivo. L'ho seguito quindi con molto interesse... <ride> ogni parte di questo incontro e, mh, i temi sono moltissimi vorrei dire un po' mh, rispondendo molto brevemente a quello che lei mi aveva chiesto prima che si interrompesse la, la, mio, il mio audio, eh, che cosa resterà e, e serve anche per capire come ricostruire con un approccio eh, non solo diciamo di rispetto delle regole, delle... noi abbiamo costruito uno schema eh, con, con tutta questa operazione sia con la strategia Next eh, Generation che con i singoli eh, atti che la compongono, i singoli programmi, il importante dei quali è sicuramente Recovery and Resilience eh, Fund per il piano eh, per il recovery plan eh, l'impianto c'è, le priorità ci sono a grandi linee ovviamente eh, perché parlare di transizione parlare di digitale, certo. parlare di resilienza che non dobbiamo dimenticarci eh, perché c'è la resilienza sociale, c'è la resilienza anche digitale che è molto importante costruire qualche cosa che rimanga anche lì e mh, quindi gli schemi ci sono, adesso si tratterà di capire con che criteri di priorità e di aggregazione per cluster per filiere si costruiranno questi progetti all'insegna delle priorità e dei protagonisti che l'Europa vuole mettere dentro questo cambiamento, le donne è stato citato questo tema che non deve essere qualcosa di secondario o di come dire di, di una verniciatina ma se non sarà altro non importa ma deve essere dentro questo tema, dentro cover a pieno titolo e io aggiungo anche giovani voi perché eh, next generation significa qualcosa se lo traduciamo e, e non può essere poi di dimenticato al di là del titolo, vuoi perché in certi paesi, purtroppo anche nel mio, mi è capitato di fare recentemente un dibattito con dei giovani sulla garanzia giovani, non abbiamo usato bene questi strumenti e c'è un problema drammatico, secondo me se drammatica è la carenza di occupazione femminile rispetto alla media europea e quindi il danno anche oltre che per le donne per il sistema economico deve valere altrettanto per i giovani, anzi io sto proponendo ovunque faccio i dibattiti sulla... sulla sulla genere, sul genere, diciamo, sulla riequilibrio di genere dentro al cuore dei recovery, ci metto sempre anche quello dei giovani, perché penso che potremmo fare a noi donne questa battaglia per noi e per i giovani. Ma dicevo l'impianto c'è, però effettivamente questa ricostruzione diciamo, con lo sguardo strategico è un po' il punto. Ce l'ha detto la Van der Leyen, un bel intervento domenica a Milano. Eh, dovete ricostruire o sabato, non ricordo bene, insomma, dovete ricostruire con un approccio strategico. E l'approccio strategico è, secondo me, proprio il senso di guardare avanti di eh, correggere le ferite che ci sono ma di guardare avanti abbiamo sentito adesso da Santina Bertulesi cosa vuol dire guardare avanti per il lavoro di queste nuove professioni del digitale e dovremmo pensare insomma, guardare, avanti. Se guardare avanti che cosa rimane di questa crisi lei prima ha fatto questa domanda io penso proprio a titoli la sanità, la salute non ci sarà più nessuno disinteressato a questo. E le partite politiche, anche per fortuna, si dovranno giocare sulla capacità o no di organizzare sistemi sanitari resilienti e che mettano a cuore la salute delle persone. La ricerca e la scienza. Ecco, io mi seguo Horizon da, da, da, da quando sono in Europa, quindi sono al terzo Horizon forse. E, però diciamo per noi un eh, po' detti lavori. Da diversi versanti, certamente non sono una donna di scienza, ma da diversi versanti questo tema è usuale. E Mi fa piacere che ci sia un riconoscimento, l'ha fatto prima meta, ma l'ho sentito fare in una trasmissione da lei, Manieri, l'altro giorno con altri ricercatori, uomini di scienza e di tecnologia, riconoscimento che l'Europa si è ben posizionata. Su questi temi, noi volevamo molto di più anche con Horizon Europe, eccetera. Volevamo eh, andare avanti, volevamo arrivare a una 100, non a quota 100, eh, ma una cifra a tre, un numero a tre cifre. Insomma, però mh, adesso si tratterà di capire come distribuiamo quello che il Parlamento ha ottenuto. Poco a in più, poco cioè poco, no, quel poco che abbiamo ottenuto in più, senza fare danni tra la ricerca di base e la ricerca applicata, eccetera. Però insomma l'Europa c'è, però dicevo mai ecco, gli addetti lavori vivono magari di scienza gli uomini che, che, che, che se ne occupano e le donne, ma eh che la, la, la, diciamo, a livello di, di opinione pubblica si parlasse così tanto, si ascoltassero gli scienziati. Eh? Per fortuna non, non commentiamo più le cose del gossip, degli attori, eccetera. Commentiamo le parole dei vari virologi e così via nelle nostre conversazioni anche quotidiane. E per quanto ci sia stato anche okay, lì qualche cosa che non ha funzionato, però insomma, io lo trovo un punto veramente avanzato che, che tutti ci occupiamo e scopriamo che quanto è importante la scienza e la ricerca e anche per il nostro futuro eh, personale la salute, eccetera. E quindi anche questa sarà una cosa più che rimarrà, io penso, nella ricostruzione tradotto nel recovery plan anche italiano, eh, le promesse un po' ci sono, eh, ho sentito dai vari eh, ministri, il Presidente del Consiglio eccetera ma ci deve essere un grosso slancio anche perché la ricerca eh, si, si metta diciamo anche come investimento, non solo come talenti un po' al pari del resto e la ricerca italiana dia un contributo in Europa, lo sta dando lo dovrà dare anche maggiore, io guardo sempre un po' allo scenario europeo perché secondo me tutte queste cose, anche il piano dell'innovazione italiana eccetera, se non stanno dentro il framework europeo diciamo perdono un po' delle loro lei condizioni. ci crede al cloud europeo? Cioè, ci, ci non solo riusciamo. ci credo ma spero che siamo protagonisti poi decideremo insieme qual è l'infrastruttura, anche la governance di questa infrastruttura, ma può l'Italia non è essere lì, certo che deve essere lì, e deve essere lì con protagonismo. E dunque, la scuola, anche lei, sarà una cosa importante, purtroppo l'abbiamo lasciata troppo da parte in questa, in questa, a mio avviso. Io sono ovviamente della maggioranza del governo, sia chiaro, ma questo non mi impedisce di vedere tante cose buone e di sottolineare che questa difficoltà che sulla scuola noi dobbiamo rapidamente, rapidamente recuperare. Tutto si può chiudere, ma non la scuola a mio avviso. E Anche perché che... senza quella non c'è futuro non c'è esatto, innovazione. ma certo, c'è certo, tutte le altre cose. È, è il vivaio. E poi il digitale. Digitale, che anche vede l'Italia oggi molto attiva e questo per me è un grande, un grande punto di orgoglio, che però ancora dobbiamo recuperare molto. L'ultimo rapporto dei è uscito proprio l'ultimissimo, siamo un po' meglio di prima perché in questi anni veramente qualcosa si è fatto anche in termini di infrastrutture, che non è completato, ma è stato fatto, un'attenzione maggiore, eccetera, ma dobbiamo occorrere. Ecco, anche qui digitale deve diventare dentro questo quest approccio strategico, non solo perché diciamo con recovery un tot di risorse, però perché deve, deve diventare un elemento di grande innovazione digitale ricerca eccetera, grandissima innovazione per i, gli obiettivi del green, per quell'innovazione delle imprese che è stata richiamata e mi ha fatto piacere parlando di lavoro, eh, la, la responsabile del gabinetto di, di, di, del commissario Schmidt che sta lavorando tra l'altro molto, molto lacrimente, eh, ha inserito anche il tema del contesto nel quale, nel quale si lavora, no? lavoro e impresa, io le vedo, lavoro e, e diciamo realtà produttive le vedo molto collegate, poi ciascuno di noi deve trovare il suo punto di, di bilanciamento secondo eh. lo la visione politica eccetera, però anche questo, però insomma il digitale entrerà, eh, ci siamo, ci abbiamo fatto i conti tutti con le capacità o le incapacità però anche qui e chiudo con questo riferimento, il digitale è diventato una componente della vita anche quotidiana, lo sarà nell'organizzazione della pubblica amministrazione di più, lo sarà in tutti i campi, l'industria eccetera però io penso che è un orgoglio dell'Europa oggi è quello di dire sì, digitale è una componente essenziale, però se permettete l'Europa ha qualcosa da dire al mondo del digitale. E quindi una frase di un commissario è stata non sarà l'Europa ad adattarsi ai grandi operatori, ai grandi player, eccetera, ma forse devono adattarsi loro alle regole dell'Europa quando sono qui. E dunque tutto questo lavoro, che comprende anche la dimensione etica, io stamattina ero collegata con l'associazione dei di professori universitari e di lettori che hanno fatto questa associazione per l'etica nella, nella digitale e lo trovo importantissimo come le nuove frontiere del diritto civile eccetera e ecco il robotino del professor Metta sarà perfetto però ci sono anche dei problemi di responsabilità di no? nuovi profili anche giuridici e, e l'Europa insomma penso che anche in questo campo come in tanti altri dica eh, lo dice anche per il bilancio sullo stato di diritto lo dice anche qui nel digitale eh, vogliamo una potenza di essere, eh, essere forti, lo dicevate voi prima, se non vogliamo essere solo consumatori, ma dobbiamo essere anche produttori tecnologicamente avanzati e industrialmente, eh, io non so se ci vogliono anche dei campioni europei, ma forse dobbiamo avere anche una maggiore forza eh, industriale in questo senso, oltre che tecnologica e a quel punto possiamo dare un po' le nostre, le nostre priorità, allora i diritti, la privacy, i diritti delle persone, l'inclusione hm? Vogliamo un digitale inclusivo ed esclusivo? Io lo voglio inclusivo, altrimenti politicamente non mi interessa più o sono critica. Adesso sono un po' tranciante ma voi mi capite. Inclusivo vuol dire alla portata di tutti e, e che includa eh, dal punto di vista dell'accessibilità eh, diritto, si parla di diritto alla connessione oltre che di diritto alla disconnessione quanti bambini non hanno potuto seguire la scuola perché non c'era un diritto alla connessione garantito né dall'avere il devasile dei costi eh, di questa cosa? Io all'inizio di questa crisi ho scritto come, come col mio ruolo europeo istituzionale non politico ai vari amministratori delegati delle grandi società per dire ho cercato anche poi di collegarmi con la scuola con a livello nazionale ma non sono riuscita ma so che anche loro hanno fatto molto per dire a questi grandi, grandi operatori ma insomma vi muovete, cosa fate voi? Tutti paghiamo un prezzo a questa crisi, tutti facciamo qualcosa, le imprese cosa fanno? E qualcuno ha fatto delle, delle, delle facilitazioni eccetera, anche delle cose un po' gratuite, però è, è necessario insomma, capire anche se i costi sono accessibili o no e non è vero che sono accessibili, perché ci saranno anche degli abbonamenti a costo Ma una famiglia che ha tre figli che si devono connettere, deve pagare tre sindi, tre iPad, ecco mi chiedo come incide, quindi un diritto alla connessione, un diritto anche alla disconnessione e poi l'Europa dice appunto diritti, inclusione e trasparenza questo pacchetto che uscirà adesso a, a dicembre è un pacchetto che dirà qualcosa alle piattaforme, cioè gli certo. algoritmi, come sono costruiti, interessa anche noi donne questo, nei eh? criteri certo. che compongono le cose, come eh, minoranze, eh, come sono eh, eh, interessate alle imprese che fanno molto commercio, noi abbiamo ancora la direttiva e-commerce che è nel 2000 o giù di lì, e soprattutto appunto una trasparenza per creare fiducia, hm? Quindi penso che noi dobbiamo essere forti da questo punto di vista come europei, non succubi o solo consumatori, lo diceva già qualcuno prima degli interventi, però anche eh, avere una nostra. E io penso così non in modo sprovveduto, avendo letto e sentito gli aspetti perché di mio non potrei diciamo, dire un'opinione fondata ma io penso che se l'Europa procede così avrà una chiave anche di competitività da giocare rispetto ai sistemi asiatici o americani eccetera certo. come, come la scelta green non è una scelta che ci porta indietro se la facciamo con tutte le, le, le, le, le, le, le, le innovazioni necessarie forse ci dà una capacità possiamo essere avanguardia esatto. ecco. e forse anche da questo punto di vista non so se mi, mi illudo ma io penso che questa è la strada se il recovery serve a ricostruire un sistema diverso e magari più resiliente. Non tocco la componente sociale per sole, perché è stata già egregiamente, che però per me fa parte inscindibile di questa visione del recovery, Assolutamente. ma è stata già ampiamente e eh, eh, perfettamente descritta. Grazie davvero a eh, appunto Patrizia Toia, eh, Vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca eh, ed Energia del Parlamento Europeo. Uh, penso che ci ritroveremo tra l'altro anche con lei con gli altri magari in altre sedi su Radio Radicale uno per... dei vicepresidenti è per essere chiaro uno dei vicepresidenti uno dei... Assolutamente, assolutamente e prima di andare alla conclusione vi leggo i risultati del sondaggio che appunto Eonews ha lanciato durante la diretta di questo panel Ritieni che siano necessari interventi nei contratti di lavoro per adeguarli alle nuove condizioni? I risultati sono all'81,82% sì, le nuove forme di lavoro richiedono nuovi contratti, il no ha toccato eh, il 6,06%, no è sufficiente applicare la flessibilità con le norme già esistenti, non so il 12,12%. ,12%, quindi, insomma, c'è un... Eh, una netta mh, prevalenza appunto di chi eh, ritiene che eh, anche il diritto del lavoro si dovrà al adeguare a a al periodo che abbiamo appena vissuto, e che probabilmente vivremo ancora per un po', che nulla sarà più come prima. Questo l'abbiamo capito bene anche nel lavoro e in tutti i temi che abbiamo toccato quest'oggi. Noi ci dobbiamo fermare, però vi diamo appuntamento in questa mh, bellissima iniziativa di Eunews, appunto, eh, nell'edizione digitale. Prego. Prima che lei chiuda, mi scusi Marieri, Posso dire una cosa? Solo un ringraziamento a e News perché l'informazione in Europa è complicata, la comunicazione altrettanto e sono tanti luoghi di informazione, ma non tutti, diciamo, non so trovare l'aggettivo, trovatelo voi. Ecco, io apprezzo molto, come tanti miei colleghi, l'attività di e News. Assolutamente, io saluto anche Robustelli e tutti gli amici di Eonews per questa edizione appunto uh, in live streaming di How Can We Govern Europe, che è veramente una, un appuntamento annuale. Molto interessante, in questa edizione anche nel 2020 ce l'abbiamo fatta e do mh, appunto la, uh, la linea alla regia, uh, però dando prima l'appuntamento per le ore 14.30, noi abbiamo sforato un pochettino, però non perdete le 14.30, la prossima sessione in cui ci sarà tra l'altro l'intervento proprio del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Grazie ancora, un saluto a tutti gli ospiti. Ricordo appunto, uh, vado a riepilogarli: Giulia Barbucci, eh, Santina Bertolessi, eh, Giuseppe Iacono, sì. Giorgio Metta e Patrizia Toia. Grazie ancora sì. e buon, buon proseguimento. Sì. Grazie a chi ci ha seguito. Arrivederci. Sì. Sì.